No, Association, Pussy Bar, Pussy Bar, Pussy Bar Association, Pussy Bar, Pussy Bar Pussy Association, Paper put my deputy, mad at my brown, brown, do my put my problems, problems, paper dial up the deputy, mad at my brown, brown, brown. su Officina del Pilota io sono Matteo oggi uno Turbo IE Giannini prima di iniziare la visione di questo video ricordati di iscriverti al mio canale così che tu possa sostenermi tanto è gratuito basta un clic! da GTA Motori io prendo tutte queste auto fantastiche che mano a mano porterò nei contenuti nelle prossime settimane ne vedremo delle belle quindi ti consiglio di rimanere collegato ti chiederei anche di seguire il profilo GTA Motori su Instagram questo qui e quello mio, di Officina del Pilota, che è questo qui. Così che tu possa godere della visione di questi video a bordo di queste macchine. Fenomenale. Buona visione. Cominciando a capire un pochino È molto divertente da guidare Ma c'è un po' di turbo lag dai 3 ai 4000 giri Soprattutto quando infili la terza Questo si potrebbe migliorare un pochino Tutto sommato mi sta, mi sta piacendo molto Il cambio nonostante sia così lunga la corsa Lo apprezzo Mi piace perché è preciso Mi trovo bene la posizione dei pedali è ottima secondo me Punta tacco riesce davvero bene L'unica cosa, questa corsa dello sterzo Effettivamente è un pochino lunga Mi ci devo abituare ancora Però Sai, come tutte le cose Ci vuole un pochino di tempo e Poi si capisce quali sono i pregi, i difetti, i limiti pro no, e i contro di una macchina. Questa mi fa tornare indietro nel tempo, mi emoziona, mi piace guidarla, va forte e quando scendi dalla macchina punzi di benzina, il che è una delle cose più belle che si possono provare a sentire quando vedi questa macchina qua. sicuramente sarebbero stati molto più racing tra virgolette ma devo dire che per un uso quotidiano di tutti i giorni questa seduta qua è davvero comoda del sound ne vogliamo parlare ragazzi veramente veramente emozionante, mi piace il motore fluidissimo sale di giri che è una bellezza Thank mm -hmm. you. Sì. Ciao, come stai? Sto bene, eh. bene Sto bene? Sai fare il video? Sì Ci sono un po' di telecamere Lo Sto ultimamente, come lo sai? Ah, mi fa piacere Ah, questa è tua? La mia, sì Ammazza, Sto che meraviglia Non me. sono dovuto fermare, guarda il panorama Occhio alle buche con la moto, eh Sì, sì, ma tanto scendevato piano Sapesti, Eh, ma... questo è un bel giocattolino eh, Per il video de, delle 46 mi ha fatto morire Bello, eh? Mamma mia Che macchina Macchina spaziale Beh, ultimamente dai sto portando qualcosina di, di bello Il confronto a tutta l'altra gente un altro, un altro livello grazie sei davvero gentile complimenti per la moto grazie. è veramente figa aspetta che io posso fare una foto Come no. la voglio mettere sul canale ciao ciao la temperatura sale qua dentro ragazzi la macchina ti porta veramente a emozionarti anche a stancarti un po' perché il volante effettivamente ha una corsa un pochino lunga La cosa più divertente e incredibile a bordo di questa macchina è che tantissima gente che incroci per strada o ti fai i fari o ti saluta. Evidentemente la storia che ha quest'auto qui è rimasta nel cuore di tutti e, o perlomeno dei grandi appassionati di quegli anni lì di questo marchio. Dovevo scegliere tra tre macchine, la 695 Biposto, la Porsche eh, 33911 930, la fabbrica di vedove <ride> e, e questa alla fine ho preso questa perché so che potreste essere più interessati e non me ne sono pentito affatto comunque la Porsche 930 ve la porto eh 4 marce turbo deve essere un bel aeroplano quella <susurra> che dire di questo cambio la corsa è lunga come diceva Leo sembra un po' un mestolo dentro un pentolone e... ma... è perfetto quarta, dolcissima, terza che gli vuoi dire? Ormai in questo mondo filtrato abbiamo bisogno di emozioni vere E queste macchine qui ci trasmettono emozioni vere A me succede così E io sono contento di portarvi questo sapore, questo mondo Nel mio piccolo, con i miei mezzi che sono quelli che sono A voi, a voi per voi Che felicità a guidare questa macchina! Non, eh, non me l'aspettavo.